Allora, la grande richiesta, vediamo come eh, attaccare le alette alla freccia. Allora, io non uso, come ho detto, non uso eh, nessun impennatore, non faccio nessuna riga, a mio modestissimo, sempre modestissimo parere, eh, non occorre. Basta fare con calma e sangue freddo e si ottiene tutto allora non faccio altro che mettere il primo nastrino lì e ne metto qualche centimetro fino a questo punto qua e poi taglio ora lo premo bene ora abbiamo creato eh, la prima parte e non ci rimane altro che mettere il secondo nastrino diciamo esattamente quanto spazio esattamente quanto spazio è il il nastrino quindi lo andiamo a mettere Qua così, e lo teniamo dritto esattamente come l'altro nastrino, perfetto, a questo punto tagliamo e premiamo, il, secondo il terzo e ultimo nastrino lo andiamo a mettere esattamente a metà degli altri due, ecco fatto, se proprio non è giusto lo riposizioniamo leggermente finché non troviamo la giusta posizione. Perfetto, tagliamo e abbiamo ottenuto i tre nastrini biadesivi che ci permettono di andare a posizionare la rete. Ora, come andiamo a posizionare la rete? Togliamo la protezione del nastrino, prendiamo la nostra aletta Elivanes e andiamo a posizionarla, diciamo a mezzo pollice circa, dal, ehm, dall'incavo di cocca. Vedete che è molto semplice inserirla e praticamente è bella che è messa. Eh, la teniamo dritta senza nessuna inclinazione, non c'è bisogno di inclinarla. L'inclinazione non è mai né importante né aumenterà la vostra precisione. Andiamo a mettere la seconda, esattamente alla stessa altezza. Ecco fatto, premiamo leggermente. Ora togliamo l'ultimo nastrino, andiamo a mettere la terza aletta, sempre alla stessa altezza, seguiamo il nastrino per andare diritti ed ecco fatto che abbiamo messo le nostre tre alette esattamente a 120 gradi. Ora dopo aver messo le alette mettiamo la protezione, il nastro di protezione affinché eh, sia in sicurezza e non si distacchi dai lati togliamo anche qua anche questo è autoadesivo quindi le togliamo una parte cominciamo dal fondo cerchiamo di dargli almeno due giri che venga ricoperta la parte tiriamo leggermente così si allunga e si appiccica molto meglio anche da questa parte, in questo modo, gli andiamo sopra di circa due giri, tiriamo e abbiamo finito. Togliamo il, il poco che è rimasto in eccesso di nastro biadesivo e lo scartiamo ed ecco che abbiamo ottenuto la nostra, la nostra aletta in modo veloce. È semplice niente di poi ovviamente aggiustiamo la cocca in modo tale che sia possibile metterla in, in incoccarla dal, dal punto giusto tutto qua